Ciao a tutti, oggi prepareremo la pizza veloce e fritta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, zucchero, lievito per torte salate, sale, olio, salsa di pomodoro cotta, provola, origano e olio per friggere. Diamo il via alla ricetta.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 l'impasto è pronto, dividerlo in due parti uguali e posizionarlo su un piano di lavoro lasciandolo riposare per 5 minuti. Trascorso il tempo stendiamo ogni panetto formando un disco. Stendere anche l'altro panetto e friggere in abbondante olio caldo da entrambi i lati fino a doratura. Una volta cotta, mettere la salsa di pomodoro, il formaggio, spolverizzare con dell'origano e cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi nella parte alta del forno fino a quando non si sarà sciolto il formaggio. La pizza è cotta, irrorare con un filo d'olio e servire. Pizza veloce e fritta. Grazie e alla prossima ricetta!